Se vi state chiedendo cos'ho in testa, è un cappello, non si vede. Oggi ci guardiamo i video qua di, di TikTok e, e cerchiamo di sopravvivere. No, ho visto già qualcosa prima e sinceramente me ne sono un po' pentito, però... Vedo molta gente che fa questo genere di video. In cosa consiste? Io guardo i video e voi guardate me che guardo i video. Il, il senso è questo. Non so che cosa ci possa essere di, di bello. Però se a voi piace questa cosa qua, ditemelo nei commenti che poi magari facciamo, facciamo altri di questi video. Ho fatto solo 10 punti. <ride> Devo vederlo questo. Mi dicono che sono una troia io. Non so più che cosa fare. Alla fine ho solo fatto... 10 pompini in una sera. 10 persone diverse. No, che problema c'è? Ma si sì, ma son fake. Ma figurati, ma figurati. Son vera, queste robe. No. Ah, ah, Greta. Vediamo Greta, che cosa ci combina. Una Me una. Ecco qua. No, quelle caramelle lì sono orribili, piene di zuffi, Sanno solo di zuffi, fa schifo! Capi che buone! Uh, eh. Ma io ancora devo provare sto aggeggio qua, sto gadget nuovo che comprai tipo quattro mesi fa, ok? Cos'è? Una è? penna! Un amore! Andando per logica... Ah, tipo una penna, bene! Tipo una pe per... È una penna! Ci riprovo! Ma... Oh, carino! Ah, fai i disegni! Di oggi ah! In ufficio. Merluzzo con patate Il merluzzo è sepolto dai patate Però ci sta Buono Tagli i capelli No non fa No ti prego Ho già visto una scena ragazzi Che merita l'Oscar Ho visto uno che fa le trazioni in modo Non fare il loco Sanno bene chi sono È invidioso Sono tutti invidiosi Non ho capito quale hey, sia es esattamente l'esercizio devo hey, fixare la mia tipa Ma Che fa fastidio la gente che dice tipa Tipo Che poi cosa vuol dire flexare? Cioè, è come dire, vado al supermercato, compro dei fazzoletti e poi li mostro. Guardate che belli i miei fazzolettini. Vabbè, d'altronde l'abbiamo sempre detto, le ragazze sono degli oggetti. Di flexare il mio ragazzo. Di solito erano le ragazze ad essere degli oggetti, però ci siamo evoluti, quindi adesso anche i ragazzi sono degli oggetti. Oh, finalmente, non ci sarà più il maschilismo. Oh, veramente, meno male che hanno inventato TikTok, meno male, meno male. sembra un mafioso ma... essere uomini nel 2021 N -n -n non ho capito cosa vuol dire cosa che, che cosa rappresenta esattamente proprio non, non ho capito cioè co cosa co cosa <ride> mia figlia che canta i giapponese ma è la sigla di attacco dei giganti può essere E sì che è quella! Facciamo le marachelle, hai una faccia dolcissima. Si piace toccare. A molte persone piacciono i baffi, ma fa schifo, <ride> ragazzi. Non fatevi crescere i baffi. Vi prego. Oh, sì. E se piace toccare? Dai, andiamo avanti. Se... Che si mi si sento banali. già. Eh, più vicino alla telecamera. Stesse. Che il nostro più grande flex è essere cugina rimasta. Incinta dello stesso ragazzo. Che flex, ragazzi. Guarda, non voglio neanche finirlo. Quellevamo. Questo mi piace. Oh, guarda. Cioè io mi immagino una rissa al centro commerciale <ride> e una persona inizia a fare tutti questi movimenti. Qua al drop avvicina il telefono alla bocca. Meno male che sto usando un computer. Questo qua che fa di bello? Ah, una bella parodia del Napoli. Ci voleva quando pensi sempre a lui. Quando appena lo vedi va in panico. Quando fai fatica ad addormentarti Vi svelo un trucco per capire se la vostra fidanzata, fidanzato, vi tradisce Quando va a letto con un'altra persona Guardatevi questo A me vi giuro, vi, mi danno proprio fastidio agli occhi questi effetti qua, cose mm, Sono fastidiosi mm, Non riesco a vederli, togli Quando una ragazza si trucca poco, interessantissimo Oh Dai, vabbè, ho capito. Dai, dai basta, basta, basta. Sti TikTok. Vera... Cerchiamo qualcos'altro. Qualcosa di. Sì, fanno tutti schifo, sti TikTok. Che poi, oddio, c'è anche gente simpatica su TikTok. Eh? Cioè, non è che è tutta TikTok fa Cioè, ci sono anche persone che fanno ridere. Anche i calciatori sono su TikTok. Ma questa è un'altra cosa. Que questo è un, un altro un altro pianeta, un altro emisfero, un'altra tipologia di essere umano, cioè, capite, è un'altra cosa, non... Se. Dopo aver visto questo video ho capito perché i ragazzini si iscrivano in palestra. Questa... Ma guardi sarei molto più propenso a guardare Dragon Ball che a guardare questi video Ma mi dispiace Oggi la tipologia di video è un'altra Allora i video motivazionali ci possono anche stare Sto qua lo conosco anche È eh, Bello forte Ma cos'è quell'orecchino? Perché la gente si fa quell'orecchino? Lì è bruttissimo e poi è pure pelato questo Adesso guardami Adesso guardami Fai voglio rivedere un attimo l'outfit Guarda eccolo il ciccione No ha semplicemente tolto il giubbotto Quindi ragazzi se avete problemi di obesità Toglietevi il giubbotto Oh questo qua io l'ho visto su Instagram vi giuro C'è anche su Instagram ve lo giuro I video di cucina sono sempre belli Voi potete usare quello che vi piace di più Ora le ho la buccia, Poi rompo un uovo Metto un pizzico di sale Pochissima acqua poi sbattico Metto il formaggio sull'uovo poi sulla farina, di nuovo sull'ovo e infine sul pangrattato Quando No, il pangrattato no, non mi piace Ora li assaggio Buono, posto, meno male, ricetta venuta con successo Eh, Sailor Moon? Eh, sì Non pensavo fosse così Del cristallo di luna, oh, questo video qua sembra stupido ma in realtà è stra utile. Secondo me, oh, per ricordarli tu, sai che sono tutti blu. Questo dritto ti obbliga ad andare. Con questi due sei obbligato a girare. Numero uno, numero due. Oi oh, oi, oh, ma te, ma te, numero tre. Nah, deku. Comulo 4! Moni-chan, yamete Non guardate troppi anime, per favore. Comunque, una cosa che ho notato è che molti fan degli anime Yumi, ma ve lo giù, cosa vuol dire Yumi? Ho visto un sacco di gente che si chiama così Cosa vuol dire Stone? Perché lo mettete? Cosa significa? Poi vabbè le persone Che guardano anime si distinguono anche Dal fatto che mettono trattini, punti Cose stranissime, vi posso assicurare Che se guardate Dragon Ball e Naruto Non diventate così, fidatevi di me Guardatevi quelli, gli altri lasciateli lì E c'è Rizard, quello Oh va bene Dai bello questo non è cringe questo video, questo qua è arte Ciao amici, oggi prepareremo un piatto tipico di Attack on Titan Per prima cosa prendete una fetta di pane e mettetela in questa pane Alzate al massimo perché dobbiamo completamente bruciarla A questo punto dategli una bella forma da omino e voilà Uguale all'anime, perfetto e buonissimo <ride> No <ride> Ammetto che non me l'aspettavo questo <ride> Questo è stato inaspettato Qua abbiamo Radish E oh, pure Freezer Caspita Trunks Sono pure in giapponese Mi sa che quelle valgono anche un po' Vabbè sapere il livello di potenza delle persone che incontri per strada Può essere sempre utile Quindi secondo me è un buon acquisto Ve lo consiglio anch'io Per cosa c'entra One Piece con tutto questo? Mi piace Parmigiano Mi piace parmigiano reggiano Piace, io, io adoro le persone che sanno disegnare. Io disegno stortissimo. Anche su Zerrigello la, la linea viene storta. Eh, che succede? Ti superficie? amo, ti voglio, sei bellissima. Wow, la voglio. Siamo da un estremista all'altro però eh un bello grasso peloso Ah qualcosa noi Così seducente tutto questo guarda quest'altro Cos'è Catwoman Buongiorno a tutti Oggi colletto con chiotti e uva Chioti di garofano e l'uva Buongiorno a tutti Chiodi di garofano È una brioche quella roba lì Non sto con super là colletto quando parlano così vi giuro che non capisco niente. Quest'altro dove è uscito. Boh, il video è finito. Quindi ora ci salutiamo. E ciao.